Benvenuti in un nuovo video! Oggi vi presentiamo l'albero della vita! Con questo rotolo e dopo facciamo un bel palloncino verde che corrisponde all'albero, ai all germogli! Eh? Adesso ci mettiamo e iniziamo a disegnare col verde! E poi questo! Dai, dai dai stiamo colorando il nostro ramo tutti e tre stiamo facendo un'opera d'arte e sì. l'arte vi ricordate che l'arte non ha regole ma guarda un po dai mi imparato una cosa che l'arte non ha regole chi ha insegnato a Sara? La maestra. la maestra Alessandra io ho notato che c'è Oh mamma, amici venite ad aiutare. Amici, venite ad aiutarci. Perché? <ride> amici venite Io ad aiutare. Chiediamo ai pesci. No, mamma. No, no. Chiediamo i pesci. No, aiutarci. mamma. Hanno il bambù. E i pesci aiutateci. Magari adesso mi fondo, eh. Sì, penso. Ok, siamo arrivati al tronco, tronco. Ora facciamo la chioma dell'albero Benissimo Sara, avvicinati un pochino Stanno arrivando pure le nostre farfalline E l'abbiamo fatto con i pennarelli Lo sai che ogni albero è una casa di un piccolo animale? Allora, cosa vogliamo fare? Dei rametti o una grande palla? Una grande palla Allora, abbiamo tagliato la carta E stiamo creando là per farla un pochino più grande allora, mettiamo giù sì. e rifacciamo pinza qua, Sara, dai! Sì, sì, sì. Qua, Tutti i Davide, tutti Dici l'albero. Che insieme facciamo l'albero! Valesada crea! No, vale sata di affesta! Non il dito, eh! Aiuto! Tolgo il dito, perché sennò me lo pizzica! ok ora da questa parte allora adesso lo facciamo bene qui, lo stringiamo Mi sì, mario. fa anche Davide, fa anche no, Davide. No, no. Davide una volta Davide gigante, e gigante Sia allora qui dammi la pinza che te lo pinza Iniziamo. Okay. Arriviamo, dobbiamo ancora finirlo. Ok, adesso come abbiamo detto, mettiamo lo spotch attorno al ramo e il trasparente, quindi non lo... si può. E come abbiamo detto noi dopo dobbiamo pensare Giusto? Ma, ma chi mi mi infatti mi ha, ha in te te non, non ha regole? Non ha regole. Però poi dice. Non mi serve detto. Okay. Ma tutto il tronco? Tutto il tronco. Pino in albero. E poi ci metteremo dei fiorellini qua. Ok, perché è primavera e infatti i fiorellini stanno sbocciando. E le farfalline allora, vengono a albero. piccine. Con la guardate un po'. Spostiamo due no, elefanti no. e mostriamo no. il nostro no. albero. Oppure, li facciamo con la carta? Rifacciamo Tre. con la carta, è molto meglio. Ok. Ma questi fiorellini? Rosa o arancioni? Rosa, rosa, rosa! Rosa, come Oppure tutte e due? Come il pesco. Allora, secondo voi, questo albero è un albero di? Pesco. Un albero di pesco, quindi ci vogliono i fiorellini rosa. Quindi, tagliamo la carta rosa, la carta crespa, e formiamo dei fiorellini. Dammi? No, Dammi, forma dei fiorellini. Davide? hai voglia di formare dei fiorellini? Sì. mettiamo un ditino dentro e poi così alla pianta attacchiamo i nostri fiorellini Poi ne metto alcuni già fatti così guarda che piccolini che sono questi qui e i nostri oh, okay. le creazioni oh, sono tutte belle sì. giusto bambini? Sì. le creazioni sono sempre questo è un pelino più grande quindi vuol dire che è sbord sbocciato Mi aveva presi Davide. Eccolo. Qui. Ecco da mamma un bel fiorellino. Un bel fiorellino. Allora ancora, ce ne sono ancora sì, fiorellini? Davide sta mettendo la terra. Okay. Mamma. Che bello. Che bello il nostro albero, eh. Il nostro albero, l'albero della vita. Cosa sogniamo dalla vita? Chiedo, domandona Cosa sogniamo Sara? cosa di bello? cosa vuoi sognare? Inco incontrare i miei amici, sì. anche io incontrare i miei amici sì. e guardare i cantoni con tara e incontrare un albero rosa, io incontrare un albero rosa pure io e poi ma qui cosa stavo sognando? è l'amore, dov'è l'amore? per la mamma ah, mamma sto mettendo la terra io. bravo tu metti la terra io ce li io, io attacco i fiorellini no, possono bastare forse quanti ne sono sbocciati di, di fiori? forse tanto ma è meraviglioso e vediamo eh wow cosa stai facendo tu? Davide sta facendo la terra sì. eh deve essere santa cosa uh. sta facendo Davide? sta mettendo la terra? Bravo. Ma non si vede! Guarda! C'è posata su una bella farfallina 3. Wow! Le farfalle si posano su! E' come la coccinella! Eccolo qui! Anche l'ape! L'ape! Eccola qui! Inseriamo! Tutte qui! Tutte sull'albero! Oh. Oh. Oh. Ah. Bambini, se vi è piaciuto il nostro video se vi piace la nostra creazione, l'albero della vita. Iscrivetevi al canale se vi piacciono i nostri video. E mettete un like. Vale, like. Sada vi aspetta. Ma il nostro albero della vita è meraviglioso. È proprio bello. Bravi, bimbi, bravi. Ciao a tutti i bimbi. Ci vediamo Ciao. al prossimo video.